Emma Marrone felice dopo le critiche, il lieto evento. Emma insieme ai suoi genitori, la foto commuove il web. Emma Marrone è ritornata a sorridere dopo la recente bufera social che si era battuta su di lei, Emma è infatti apparsa oggi raggiante e felice insieme ai suoi genitori, in una foto che ha caricato poche ore fa sul suo profilo Instagram. La cantante Salentina ha inoltre scritto nella didascalia dello scatto semplicemente una parola, noi, e ha aggiunto alla fine un cuore. Ancora è sconosciuto ai suoi fan la ragione di tale incontro, i tre si sono mostrati comunque molto eleganti, e ciò ha fatto pensare che stessero partecipando ad un ricevimento, magari di un matrimonio di qualche loro amico. Inoltre, i fan della coach di Amici hanno voluto ricoprire la loro beniamina di elogi nei commenti sotto la foto, scrivendo quanto fosse bella la sua famiglia, o che avesse lo stesso sorriso della madre. La Marrone si trova quindi attualmente in Salento, dopo aver soggiornato per quasi una settimana prima a Milano e poi nella capitale Veneta in occasione del Festival di Venezia. La cantante ha quindi passato una giornata all'insegna della spensieratezza, in seguito alla valanga di critiche che aveva dovuto subire negli ultimi tempi. Emma Marrone al settimo cielo dopo la bufera, la foto con mamma e papà. Emma sta in questo periodo ultimando le registrazioni del suo ultimo album, e per i suoi followers Emma Marrone era volata a Milano qualche giorno fa solamente per motivi strettamente lavorativi. La coach di Amici aveva quindi deciso di fare una diretta su Instagram, con lo scopo di interagire con i suoi fan e annunciare magari qualche novità riguardo il suo ultimo progetto discografico. Peccato però che alcuni utenti avevano iniziato a rivolgerle domande poco pertinenti, tanto che la cantante Salentina era stata costretta a interrompere bruscamente la diretta, senza nemmeno salutare. I fan che stavano invece ascoltando e rispondendo in modo rispettoso nei confronti di Emma, si erano infine ribellati, essi avevano quindi ricoperto lultima foto caricata dalla Marrone su social di critiche. Affermandole precisamente che non era giusto che a causa di alcuni, le conseguenze le avevano subite tutti. Insomma, una parentesi negativa che però è finita presto e nei migliori dei modi, Emma aveva infatti infine concluso la discussione, ammettendo di stare ridendo per ciò che era successo. La Marrone comunque avrà da che sorridere dora in poi, il suo album è infatti in fase di elaborazione, mentre attualmente è ritornata in Salento per trascorrere altri biai momenti insieme alle persone che più ama.